Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E questo sarà il primo di una serie di, di video che, che, ho deciso, che ho deciso di fare per creare un album. Vi spiego un attimino quello che, che ho in mente. Allora, visto che eh, mi viene, io avevo fatto un album per, che si chiama L'Album dei Ricordi che, che trovate sul mio canale, di cui non avevo fatto il tutorial, avevo fatto solo vedere l'album. E tantissime persone mi hanno chiesto perché non fai il tutorial di, di quell'album o comunque di qualcosa del, del genere per darci ispirazione. Allora, qual è il problema? Il problema è che se, uno, se vogliamo fare un album un attimino più corposo, e questo vuol dire con eh, le pagine una diversa dall'altra e magari un attimino più elaborate, capite che eh, mi diventa veramente difficile fare un tutorial perché io eh, ho bisogno di ore per realizzare eh, appunto l'album, tutte le pagine, eccetera e quindi e voi di altrettanto per guardare, per guardare il tutorial quindi mi sembra una cosa veramente ingestibile e noiosa per cui cosa ho deciso di fare, ho deciso di fare mh, adesso non so con quale cadenza comunque o magari di una volta o due volte al mese, dipende un attimino una pagina eh, dell'album eh, quindi una pagina una pagina alla volta voglio costruire un album un pochino più corposo quindi con delle pagine molto più belle e eh, nel momento in cui eh, appunto finiamo queste queste pagine che non ho ancora deciso quante saranno ma questo lo, vediamo, lo vedremo poi eh, proseguendo con questi video eh, farò la struttura per contenerle quindi con la rilegatura e e alla fine ci sarà un album vero e proprio molto molto più eh, elaborato di quelli che, che trovate nel, come tutorial nel mio canale, perché veramente sarebbe ingessibile fare un tutorial unico. Questo co cosa vuol dire? Che la struttura della, di base della pagina sarà sempre la stessa, invece la decorazione della pagina cambierà video per video, e poi eh, uniremo il tutto e vediamo un po' cosa... Che, che tipo di album verrà fuori ma sono sicura che verrà un qualcosa di molto carino quindi non perdo più tempo vi ho voluto fare un attimino la spiegazione di quello che, di quello che sarà e andiamo a eh, fare la prima pagina dell'album allora, innanzitutto parliamo della struttura la struttura che sarà sempre la stessa quindi sarà una struttura eh, formata da due cartoncini le dimensioni dei cartoncini sono 19 x 19 di un cartoncino e 19 x 21 dell'altro cartoncino 19 x 21 perché perché io ho fatto un piego da un centimetro per parte sul eh, sul, sul cartoncino sulla, sul lato più lungo quindi da quello da 21 questo perché semplicemente perché voglio creare una struttura che sarà identica per tutte le pagine di questo tipo adesso poi lo andremo ad incollare in realtà farò praticamente una grande tasca che avrà le dimensioni definitive di 19 x 19 questa tasca ve la faccio già vedere come come poi verrà praticamente mi permetterà di inserire da questo lato mi servirà per bloccare la mia pagina alla mia struttura invece dall'altro lato inseriremo una tag per poter mettere altre eventuali fotografie quindi la struttura sarà la stessa per tutte le pagine ora vediamo cosa ci serve per decorare questa nello specifico allora praticamente abbiamo otto pezzi tutti uguali li ho fatti identici così sono più facili da gestire delle dimensioni di 7 cm per 8 cm. dove praticamente sulla parte lunga da 8 cm, anche in questo caso ho fatto un piego da un centimetro quindi sono 8 pezzi tutti uguali mentre ho fatto un pezzo che adesso vi do le dimensioni ma sono, è un 10x10 10, diciamo, ma questo pezzo poi vedrete eh, mentre realizzo l'album eh, diciamo che ha una, ha, una, ha una dimensione libera perché dipende un po' voi come volete realizzare il, il particolare che mi servirà eh, da, per creare questo, per, per decorare questo cartoncino. Quindi queste dimensioni 10x10 10, sono un attimino, sono variabili però io eh, in questo, nel mio caso specifico visto la carta che ho deciso di utilizzare per decorarlo l'ho dovuto fare 10x10 quindi queste sono le dimensioni e eh, diciamo i cartoncini di base che servono per fare la pagina adesso vediamo come costruirla come prima cosa andiamo a creare la nostra tasca io ho già munito di biadesivo le due parti da i due pieghi che ho fatto da un centimetro e quindi non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare i due pezzi quindi facciamo in questo modo allora intanto io sto utilizzando il solito cartoncino che mi avete utilizzo, visto utilizzare tantissime volte che è un cartoncino che trovate nel, nel link dei, dei prodotti che utilizzo ed è un cartoncino che a me piace tantissimo perché non so se riesco a farvelo vedere ma da una parte è goffrato e dall'altra parte è liscio quindi in questo caso io utilizzerò la parte goffrata sull'esterno perché sarà quella visibile della tasca in questo modo anche se voi non, non lo coprite completamente rimane molto bello molto bello da vedere quindi cosa vado a fare? vado a, ad attaccare il mio cartoncino in questo modo qui fate attenzione a fare questa operazione perché insomma deve venire vedete la chiusura deve venire bella dritta e così non abbiamo fatto nient'altro che creare questa questa tasca che vi ripeto da un lato andremo ad incollare alla rilegatura dell'album e dall'altro lato ci servirà per, per inserire una tag per le foto quindi vediamo come decorare la nostra eh, la nostra pagina chiaramente il senso della pagina è fondamentale allora vi faccio vedere non la decoro in questo modo perché come vi ho detto questa è la parte che andremo ad incollare sulla rilegatura la pagina si girerà così quindi mi raccomando quando la decorate a tenere i due lati aperti nella parte esterna qui sui laterali e andremo a decorarla in questo verso qui questo è il verso in cui guarderemo la pagina questo è molto molto importante allora io ho già eh, munito di biadesivo anche i miei pezzettini da 7 x 8 quindi cosa vado a fare vado qua per esempio non l'ho messo ne ho saltato uno lo metto subito sì, lo metto subito se trovo il biadesivo che buono, due minuti e l'ho già perso ci posso credere veramente allora, aspettate un attimo ecco, l'ho trovato <ride> incredibile allora aspettate che cerco il faccio questo lavoro questi lavori li faccio sempre prima per evitare così di perdere tempo però vabbè ne ho dimenticato uno quindi devo assolutamente anche questo biadesivo che è bello tenace ma è facile da utilizzare lo trovate nell'elenco dei miei prodotti allora quindi come prima cosa cosa vado a fare voglio andare ad incollare queste in questo modo qui queste quattro delle otto degli otto quadratini in questo modo così nei quattro angoli della mia pagina ok quindi semplicemente vado a facendo attenzione appunto è una cosa semplice bisogna solo fare attenzione quando si eh, si vanno ad incollare i pezzettini a metterli dritti soprattutto se usate come dico sempre il biadesivo perché se voi usate il biadesivo E poi non potete più eh, più spostarli rischiate rischiate di fare danno quindi facciamo attenzione e mettiamoli bene sul bordo in questo modo qui e li attacchiamo tutti e quattro ok li sto tenendo vicino vicino al bordo quasi in linea praticamente con, con la fine così della mia pagina spero che questa idea che ho avuto dell'album vi piaccia perché in questo modo veramente vedrete che riusciremo a fare un lavoro un lavoro molto bello cosa che appunto ripeto non si potrebbe fare in un, in un video solo visto che questa è una richiesta che mi viene fatta tantissime volte e ho, ho pensato di, ehm, di gestirla in questo modo ditemi voi se eh, cosa ne pensate nei commenti ok quindi prima operazione è semplicemente questa cioè andare ad incollare i quattro le quattro lette sui miei bordi mi raccomando mi raccomando attenzione a tenere i due lati aperti qua in questa, in questa posizione ora apriamo la nostra pagina nei nostri quattro, i nostri quattro quadratini io per guadagnare tempo come al solito ho già ritagliato la carta da inserire all'interno allora l'ho già passata con il distress però vedo che qui c'è un punto che, ok, era passato poco, ho usato il mio ultimo kit eh, che ho messo sul, in Creation Candida, il mio ultimo kit digitale Peonia, per, per fare questa pagina, così vi faccio anche vedere, vi do anche un'idea di come utilizzare il kit, quindi ho, utilizzato, ho deciso di usare questa pagina con le farfalle, da incollare in questo modo allora cosa devo fare però fondamentale prima di incollare la pagina devo andare ad inserire al centro dei 19x19 eh, la mia una calamita quindi facciamo così intanto ci segniamo il centro per cui semplicemente mettiamo il nostro righello in questo modo qui da spigolo a spigolo e facciamo così un segno al centro per sapere dove andare a posizionare la calamita, così ok, ci siamo segnati il centro. Ora prendiamo la calamita, anche queste trovate sempre tutto se non le avete nel nella descrizione dei prodotti e andiamo a piazzarla così al centro ora io faccio in questo modo metto un po di colla giusto per perché non si sposti mettiamo un po di colla qui e la vado ad appoggiare al centro in questo modo ok va bene e adesso vado a mettere sopra un bel pezzo di biadesivo così ehm, Così non si sposta più, per cui taglio un pezzo di biadesivo, se c'è, se trovo la forbice, non la trovo, aiuto, eccola qui, allora, tagliamo un pezzo di biadesivo, ne metto un pezzo un po' più grande perché questo mi permetterà anche di tenere ferma la pagina, la pagina sopra, quindi non, se, se è grande va, be va bene lo stesso, anzi meglio, ok, quindi, Mettiamo il biadesivo, stacchiamo qua la pellicola sopra, vedete che la calamita è rimasta al centro e adesso vado ad attaccare la mia pagina. Io ho già messo il biadesivo dietro, non l'ho messo al centro perché tanto quello del centro l'ho già messo sul, sulla pagina sottostante e adesso con calma, con pazienza, prendiamo la nostra forbice per andare a staccare il biadesivo perché non riesco a staccarlo, eccolo qua andiamo ad incollare allora non ho ancora deciso che nome dare all'album adesso poi ci dovrò pensare prima di far uscire il video penserò allora andiamo così ad incollare bene mi raccomando sempre centratelo subito perché se avete messo il biadesivo poi vi diventa difficile spostarlo però io preferisco usare il biadesivo perché così la carta si imbarca meno e mi piace di più ok e abbiamo Inserito la nostra decorazione, adesso cosa dobbiamo fare? Gli altri quattro cartoncini che ho, eh, che ho tagliato, che sono uguali ai primi, li voglio andare ad incollare in questo modo. Vado a creare un'ulteriore finestra con quattro. Cartoncini. adesso ve lo faccio ve lo presento così ok l'idea è questa vedete? così in questo modo in modo che poi abbiamo otto aperture per fare questo vado a segnare con la matita il centro del mio foglio, in modo da avere il riferimento di dove andare ad incollare i miei pezzettini. Allora, togliamo i quadratini e con il righello vado a segnare il centro. Quindi facciamo in questo caso devo, fa, farò delle linee perché ho bisogno di avere un riferimento diverso adesso vedrete perché per cui a 9 e mezzo vado a segnare qui sì. se metto la mina della matita è anche meglio faccio due segni perché devo andare a tirare poi una linea così mi viene dritta quindi facciamo due segni qua ok adesso si vedono poco ma ho praticamente segnato il centro poi con la gomma andrò a cancellare il tutto ho segnato le linee perché in questo modo io dal momento che eh, la colla cioè il biadesivo ce l'ho da questo lato dovrò andare a centrare così vedete il mio riferimento di come metterlo dritto quindi cominciamo a ad incollare i pezzettini mi raccomando centrate bene il con la matita le vostre il centro qui delle linee delle linee centrali sulla, sulla sulla pagina perché altrimenti quando andrete poi ad incollare vi vengono vi vengono incollate storte quindi questa è un'operazione da fare con calma e precisa ora seconda montata e andiamo a mettere le altre due che se volessimo fare un album tipo anche solo di quattro pagine tutte diverse un po' particolari immaginate un po' quanto tempo ci vuole per per realizzare tutti i video ok adesso abbiamo incollato guardate quindi l'idea è questa qui adesso non si vede ancora bene perché mancano le, le carte, le decorazioni delle carte però allora io cosa ho fatto? ho ritagliato perché mi piaceva l'idea per le carte centrali sono andata a l'ho già fatto chiaramente perché altrimenti sarebbe stata una cosa troppo lunga ho tagliato la mia farfalla che adesso andrò a ricostruire vediamo un po' per evitare di così guardate, eh? ho ritagliato la mia farfalla in modo da ricostruirla in que... da, una dei, dei... da uno dei fogli del kit in modo da ricostruirla qui al centro della mia della mia guardate che bella che rimane adesso la vado ad incollare vado ad incollare i quattro pezzi però prima di incollarli voglio passarli col biadesivo dopodiché vi faccio vedere cosa ho fatto ho messo col foil dorato guardate che ho fatto non so se riesco a farvelo vedere non vedo bene se sì, si vede con la telecamera guardate che bello l'effetto eccoci così vi si vede bene tra l'altro il mio primo video per gli abbonati del mio canale e, mh, ho fatto proprio vedere come utilizzare in, in vari modi il foglio il foglio dorato, quindi questo, questo foglio qua sottile, ho fatto proprio vedere come, come fare per, per abbellire dei particolari perché si possono fare delle cose veramente carine. E nel mio video, che, però è, è, è per la sezione degli abbonati, ho fatto vedere come fare. Allora, vado ad incollare questi particolari. E andiamo ad attaccare l'ultimo quadratino ok così vedete che abbiamo composto ho composto in questo modo la farfalla guardate che carina anche con, con i riflessi dorati ora per quanto riguarda la decorazione da fare sul, sugli altri quattro invece, ho, ho deciso di ritagliare quattro particolari da un foglio del kit. All'interno vedete che anche qui ho messo una punta di dorato con i foil e adesso li vado semplicemente ad incollare. E vi dicevo appunto che ho lasciato la parte goffrata della carta perché comunque rimane anche bella da vedere se poi uno incolla sopra, incolla sopra delle cose e quindi se si vede è bella comunque allora subito vado un attimo a passare il distress intorno, intorno ai, ai miei particolari perché non l'ho ancora passato quindi faccio veloce, velocemente questa operazione Okay. e adesso vado ad incollare magari in questo caso uso la colla stick visto che i particolari sono, non sono tanto grandi così ok metto un filo di colla tanto è sufficiente per, per incollarli lo centro in questo modo qua non so dove ho messo il mio osso per schiacciare chiaramente va bene adesso non lo trovo sarà sotto le miliardi di cose che ho sul tavolo e vabbè ormai lo sapete perdo sempre tutto no? cioè non ho proprio speranze insomma va bene va tanto me l'avete già detto che più o meno siete sempre nella mia stessa situazione, quindi non mi preoccupo più. Ok, mettiamoli così, sono due, due rose e due bianchi, quindi li vado a mettere speculari in questo modo qua. Ok. E andiamo ad attaccare gli altri due. così, e l'ultimo qua ok e questo è l'effetto vi chiudo così lo vedete meglio ora perché vi ho detto che la parte centrale era eh, la dimensione della parte centrale era, era relativa perché ehm, allora dipende un po eh, io ho deciso di utilizzare così per coerenza il centrino che ho tagliato un pochino più grande e che andrò ad incollare in questo modo vedete così quindi ehm, quindi ho utilizzato il cartoncino di questa dimensione. Allora, l'unico vincolo alla dimensione del cartoncino qual è? Quella che deve, quando una volta che lo appoggiate, comprendere tutti e quattro questi angoli. In modo da, perché io metterò la calamita che mi chiuderà il tutto e quindi deve tenermi bassi, devo tenermi basse queste alette. Quindi se voi lo fate più piccolo eh, non, non riuscite a, ad ottenere lo scopo per cui deve essere comunque un pochino più grande degli, deve prendere tutti e quattro gli spigoli per quello vi dicevo che la dimensione è relativa io l'ho fatta 10x10 perché voglio andare ad incollare questo particolare quindi la mia, la, la mia dimensione è venuta quella per cui cosa faccio? vado a passare col distress la mia decorazione così. Passo con il distress anche il mio cartoncino. Adesso vediamo se poi smusserò smusso in qualche modo gli angoli oppure no, lo decido dopo. Adesso prima lo vado a montare e poi vediamo un attimino. Così. Devo montarlo in questo modo qui. Ora voglio che il tutto rimanga chiuso. Quindi cosa importantissima dobbiamo andare ad inserire la, la calamita per cui noi centriamo il nostro il nostro cartoncino così come vogliamo ok adesso vedete ho messo la, la calamita che praticamente si blocca in automatico perché sotto c'è quella che ho già che ho già montato, quindi lo centriamo bene, centriamo bene il nostro il nostro la nostra calamitina e il nostro cartoncino. Ora vado a mettere un pezzo di biadesivo In questo caso non metto non metto la colla perché tanto è ferma, perché c'è la calamita che che me lo tiene fe che me la tiene ferma e vado a mettere qui un pezzo di adesivo così in questo modo qui ora metto un po di colla stick sul contorno del mio cartoncino considerate che questo kit digitale per fare questo lavoro qui l'ho stampato sulla carta da 200 grammi così è rimasto tutto un pochino più corposo vado a togliere il, la pellicola del biadesivo ce la faccio eh? forse ok ce l'abbiamo fatta riposizioniamo ok così e vado ad incollare metto ancora un po' di colla perché ho tergiversato non ne ho, me non ne ho voluta mettere tanta per non far spessore ma ne ho messa troppo poca e vado così ad incollare il mio particolare allora a me sembra veramente carina quindi questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo il nostro cartoncino, questo, che ci tiene chiuso il tutto, dopodiché una volta aperto abbiamo la possibilità di inserire, se vogliamo, otto piccole foto e volendo anche una foto qui al centro, così. dopodiché credo che qui andrò ancora magari a mettere un nastrino ma lo faccio dopo adesso bisogna che sia piatto perché andiamo a fare il retro della nostra pagina mi raccomando non mi stancherò mai di dirlo perché se fate il lavoro al contrario poi la pagina si girerà così quindi abbiamo sempre le parti aperte sul fianco destro e sinistro e adesso andiamo a vedere come ho deciso di decorare la pagina dietro, allora in questo caso io ho fatto così, ho ritagliato la busta, l'ho già preparata per fare più in fretta, ho ritagliato la busta che eh, trovate qui eh, nel kit ve la faccio vedere, la trovate in questo modo, l'ho semplicemente ritagliata e montata l'ho decorata anche questa, guardate che bella col foil in diversi punti e poi per chiudere ho ritagliato un altro particolare dalle carte e l'ho incollato solo nella parte inferiore, così ho fatto la chiusura. Ora cosa vado a fare? Vado a mettere intanto, passo un attimino, allora facciamo così. Intanto, voglio solo passare un po' di distress sul bordo, perché vi ricordo che praticamente questa pagina rimarrà. Non, non ho voluto mettere, non voglio mettere il, la carta di fondo, voglio che rimanga, voglio che rimanga così. Allora, aspettate, eh, perché ancora dico a voi, dico a voi, poi sbaglio io, perché qua ho la farfalla che deve essere giusta, ok, non voglio fare una... ok, quindi giro così, perfetto. Adesso cerco di non muoverlo più, perché sennò fino alla fine riesco anche a, a sbagliare. Quindi, voglio mettere la mia busta così a creare una tasca e poi ho ritagliato di nuovo un particolare sempre del foglio dove ho creato due eh, vediamo se riesco a farvelo vedere se ce l'ho qua guardate sì. Sì, ho l'altro foglio ecco, allora vedete ho fatto c'è una pagina dove ho creato già delle: diciamo dei libricini e di qua ho ritagliato il, il, il fiore che vi dicevo per chiudere la taschina ecco, così vi faccio anche vedere dove l'ho ritagliato e ho creato questa questa bustina all'interno del quale si potranno andare poi ad inserire le foto adesso lo vado a sporcare con il distress così rimane più, più, più giusto come, come lavorazione. anche qui ho messo le mie il mio foil per dare un po' di luce e ho utilizzato la mia fustella per smussare gli angoli che sono decisamente più belli fatti così ora prima di andare ad incollare voglio fare una cosa cioè voglio andare allora prendo un foglio okay, prendo un foglio da mettere sotto così non sporco il piano ho lasciato la colla aperta ok chiudiamola perché altrimenti tempo zero mi si secca tutto ora con col distress vado solo a sporcare l'interno vedete che perché la carta è bianca volendo si può anche stampare un fronte retro con un'altra con un'altra decorazione però in questo caso qui visto che tanto l'ho pensato diciamo ehm, da utilizzare per montare le foto preferisco, ho preferito lasciarlo bianco una cosa che possiamo fare allora, sì, lo faccio perché comunque mi piace l'idea prendo visto che ho messo i centrini sulla carta prendo questo stencil del centrino e vado a creare qualche particolare così richiama un po' il quello che c'è sul, così guardate che carino, ok, facciamone un pezzettino anche qui, così anche mettendo le foto, eccoci, anche mettendo le foto poi qua lo facciamo un pochino più sbiadito, premiamo di meno, quindi viene una cosa che si vede o non si vede, ok, vedete guardate che è carina, così anche se poi andiamo a mettere le foto, rimane comunque decorato. Ora, andiamo ad incollare, qui metto del biadesivo, così fa ben presa, rimane pulito, lo devo solo mettere perché non l'avevo già, già messo, cerco sempre di preparare il più possibile prima di fare il video così per, per velocizzare il tutto però capite che magari ogni tanto qualche, qualche particolare può sfuggire per cui visto che mi avevate chiesto come utilizzare il kit peonia io ho deciso di fare questa pagina perché mi sembrava che si prestasse veramente bene per per questo tipo di per questo tipo di pagina ditemi poi quello che ne pensate nei commenti tra l'altro sono molto contenta che il kit vi sia piaciuto perché io ve l'ho detto quando ve l'ho presentato ero orgogliosa di questo kit perché a me piace tantissimo e devo dire che sono con molto piacere ho visto che anche voi avete apprezzato allora controllo solo sì di aver messo l'adesivo dalla parte giusta ancora faccio che chiudere quindi centriamo questa così così abbiamo la nostra busta all'interno del quale potete mettere tag tra l'altro io adesso non l'ho fatto però si possono ritagliare dei particolari del perché vedete che volendo questa allora vediamo un attimo eh, perché per esempio no questo non so non ho fatto la prova e eh, la sto facendo adesso con voi eccoci guardate un po quindi possiamo mettere sia all'interno ce ne sono ce ne sono di diversi ce ne sono otto di particolari che si possono piegare per cui vuol dire avere la possibilità di mettere altre due foto ma io adesso ne ho, ne ho preparato solo uno lo preparerò dopo così lo inserisco dopo invece in questo caso lo voglio lasciare così guardate che carino adesso però voglio fare mi si è aperto tutto aspettate un attimo ok, adesso voglio fare ancora una cosa. Avevo ritagliato da questa pagina qui ve la faccio anche vedere perché così vi do un'idea di allora per non sprecare proprio niente. Ho ritagliato anche questi particolari che sono qui che ho già ritagliato. Ok, adesso li devo solo un attimo passare con il distress perché pensavo di andarli ad incollare. Su. Ho immaginato di incollarli su questo lato qua adesso li passo e poi vediamo come si potrebbero inserire in questo, in questo contesto perché mi piacevano e non li volevo sprecare visto che ho utilizzato tutta la pagina mi rimanevano solo questi pezzettini e ho, ho fatto che tagliarli ok vediamo un po' eh. adesso io li passo tutti ma magari me ne serviranno meno, non lo so vediamo questi qua si possono mettere sul bordo visto che sono a metà mi piaceva l'idea di provare allora, vediamo un po' tipo mettiamo qua ok vediamo la colla stick tanto i particolari sono piccolini E vediamo un po' come. Eh, Sono carini. Uno lo metterei qui. Sì lo metto qua che si intravede. Così questo rimane. Un vedo, non vedo e poi ne mettiamo anche un altro proprio qui al centro che si vede quando togliamo quando togliamo il nostro il nostro portafoglio quindi lo mettiamo così e qua metterei ancora uno qua sotto e direi che basta perché se no sapete che non mi piacciono le cose troppo piene ne metto un altro qua e boh così questi qua via rimettiamo il nostro la nostra pagina dentro e siamo a al posto allora stavo pensando quasi quasi lo faccio vado a con la stessa fustella che ho, che ho utilizzato vado anche qui a, a creare il motivo stavo solo cercando di capire questa qui ok, perché ho due, due fustelle sono due, tutte e due molto belle però visto che ho usato questa per fare il il portafoto per coerenza la utilizzo anche da questa parte quindi adesso vado a sporcare col distress visto che ok, così ok, così mi piace di più ora io ho già preparato perché è una cosa semplice che ho fatto cioè non c'è niente di, di, di difficile da fare e quindi ve la faccio vedere eh, come l'ho realizzata ho realizzato la tag da inserire nel laterale perché questa andrà inserita in questo modo così perché come vi dicevo Abbiamo da un lato la chiusura, la, da un lato il blocco con la struttura del, del, eh, dell'album, invece dall'altro lato ho voluto inserire delle tag. Allora, questa tag cosa ho fatto? Allora, da un lato l'ho lasciata libera, anche qui ho utilizzato, vedete, il foil per dare luce, ma è bellissimo. È troppo bello mi piace un sacco infatti adesso me lo vedrete mettere un po' dappertutto perché proprio mi piace e invece da quest'altra parte cosa ho fatto allora a parte ho utilizzato il mio solito pizzo con l'adesivo che avete già visto nei miei altri lavori eh, perché mi piace un sacco è comodissimo anche questo lo trovate nella descrizione dei miei prodotti e ve lo consiglio perché è veramente valido poi ho ritagliato questa è un'etichetta che trovate nel kit ho ritagliato altri due fiori in questo modo, e qua con il cartoncino che ho messo dalla parte, vedete, guffrata, che è molto bella, ho creato il posto per una foto. Chiaramente ho fustellato gli angoli. Vi faccio vedere, perché io l'ho già fatto, ma ho utilizzato questa fustella che è quella che mi permette appunto di fustellare gli angoli per poter inserire la foto. Quindi l'ho già fatta così facciamo più in fretta ve l'ho fatta vedere e qua la possiamo inserire nella nostra taschina ok poi l'ho fatta in modo che esatto si può la, la tasca rimane comunque molto ampia cioè volendo ce ne starebbero anche due quindi questa si può inserire di più o di meno come, come preferite tra l'altro mi era venuto in mente ma non l'ho fatto magari lo farò poi per le pagine successive e, e, di, ehm, di inserire poi qui un ciondolino qualcosa che pende ma adesso vediamo per il, per il momento la lascio libera così tanto poi ho tempo di pensare come, come decorare ulteriormente anche il video di oggi è terminato eh, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti cosa ne pensate di questa idea di fare delle pagine più elaborate in modo da creare un album un po' più ricco perché per me è fondamentale sapere se, eh, se l'idea vi, vi piace, vi interessa oppure no, per, per proseguire poi con gli altri video. E, mh, vi ho fatto vedere come usare il mio kit eh, Peonia. E direi che con questi particolari mi sembra che, almeno a me piace, mi sembra di averlo utilizzato al meglio, visto che ho dato risalto a del. A, a dei particolari appunto che ci sono su delle carte del kit se avete dubbi o domande scrivetemi e come al solito cercherò di rispondervi più in fretta possibile se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo iscrivetevi e adesso ho anche la possibilità, ho potuto introdurre gli abbonamenti quindi se avete piacere di, eh, di darmi un supporto che, che vi, vi assicuro fa sempre piacere qualsiasi tipo di supporto vogliate darmi ne avete la possibilità con l'abbonamento quindi se volete farlo mi fate, mi fate una cortesia e vi ringrazio in anticipo e, detto questo non vi rubo più tempo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao